Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash, in queste parti extra dopo aver finito l'avventura principale stiamo andando a risfidare alcuni dei personaggi principali dell'avventura, in questo caso abbiamo già sfidato sia gli amici di Ash che i suoi rivali principali e stiamo sfidando i rivali un po' più secondari, in questo caso appunto dobbiamo andare ad Unima, quindi eravamo a Duen, tocca andare ad Unima, eccoci qui. Allora, ad Unima ora dovremmo sfidare Virgil che sta ad Opelucid City quindi dobbiamo teletrasportarci lì, Tripoli sotto l'abbiamo già sfidato o meglio possiamo anche volare lì Allora Opelucid City, vediamo un po' se va becco da qualche parte come città non è qui, non è qui, qui, no nope. nemmeno qui, Isirus. Mistralon, Driftvale ok allora è ancora qui immagino immagino che sia ancora questa si sì, Opelucid City allora, vediamo un po', dovrebbe essere qui Virgil, sei tu? Sì, vai, becchiamolo. Combattiamo contro Virgil che manda in campo Umbron. Andiamo di Mega Evoluzione e Close Combat. Disintegriamo il suo povero Umbreon. Poi Flireon. Contro Flion invece manderò Greninja. E andiamo di surf. Poi Eevee, lasciamo in campo Greninja. E andiamo ancora di surf. Poi Jolteon. Contro Jolteon invece andiamo di Donphan. E andiamo di Heartwake. Che bello colpire per primo un Jolteon, eh? Poi Vaporeon. Contro Vaporeon andiamo di Septile. E andiamo di Leafblade. Che gli manca? Glaceon. Allora, Glaceon, rimandiamo in campo Heracross. Vai di close combat di nuovo. Perfetto, abbiamo battuto Virgin. quindi possiamo salutarlo ed andare a Nimbasa City dopo esserci curati un attimino i Pokémon. Dove si trova un altro un rivale di Ash allora? L'Invasa andiamo qui. Allora, allora, allora dovrebbe essere da questa parte. Sei tu? No, sei tu? Sì, vai lui è Stefano. Chiamando in campo Zepstrike. Ok, e contro Zepstrike andrò di, di nuovo Mega Evoluzione e. E Terremoto Perfetto Poi Lai Parda Lasciamo in campo Heracross E andiamo di Zuffa E sale a livello 68 E infine Soak Soak andiamo di Close combat Ah, di poco non è morto, peccato Ah, per Castardi, perfetto Immaginavo Vai, terremoto Perfetto E abbiamo battuto anche lui Ora, c'è un altro Ce ne dovrebbe essere un altro qui ad Unima, eh Di rivale Quindi becchiamolo subito Dovrebbe essere a Birbank qui. Allora. Vediamo se lo becchiamo dovreste essere tu, Veron. Esattamente. Lui è Cameron. Quindi sfidiamo di nuovo Cameron. Allora, Mega evolviamo di nuovo. E close combat. Allora, Swanna. Contro Swanna, ma andiamo Pikachu. Andiamo di Thunder Punch. Poi, Samurott. Saptile è tutto tuo. Vai, Dif Blade. Buono. Perfetto, poi ferotorn. Contro ferretorn userei Charizard. Flame Tower. Poi Hydreigon, cambia un Pokémon sì, e mandiamo tre Ninja. Poi Watchog. Andiamo di Eracros di nuovo. E andiamo a close combat. Perfetto. Abbiamo battuto anche Cameron di nuovo. A questo punto rivoliamo a Novema qui, Novema Town. E dobbiamo sfidare un ultimo rivale qui. Allora, vediamo se la becchiamo... Dov'è esattamente? Allora... Non sei tu giusto? Sì, ok, lei è bianca, perfetto. Mi dispiace, eh, pensavo che tu volessi combattere. Aspetta, vuoi combattere? Sì, non no, pensavo fossi tu bianca. Eccoci qui. Ma nel campo Emboar Ok, Heracross non è l'ideale per questa lotta, ma per niente proprio Ma andiamo in campo Greninja Anche se Greninja, se si becca un attacco di tipo lotta, va all'altro mondo Ok, fortunatamente si becca Flame Flamethrower Vice Surf Poi... Mincino Mandiamo Ma un po' septile Così che si faccia un po' di punti esperienza eh? Tanto è mincino voglio dire Se non riesce a battere un mincino Ci ne... sono problemi eh. Non ho letto chi manda Lasciamo septile Ice Cavalier mm. Non è proprio il massimo Anzi è proprio una merda Però facciamo così dai Azza Leafblade. Ah, no, ok, rischia di usare troppo questa lotta, quindi cambiamo subito. Mettiamo subito in campo l'artiglieria pesante. E andiamo di Flamethrower. Perfetto. A questo punto possiamo effettivamente trasferirci a Kalos, a Kalos ce n'è solo uno di allenatore da sfidare e si trova a Luminopoli, allora dovrebbe essere Tierno, prima però andiamo un attimo a curarci i Pokémon, eccoci qui. Perfetto. E dovrebbe essere vicino alla Lega Pokémon, che se non ricordo male è di qui. Tierno? Dove sei? Sei tu? Sì, eccolo qua. Che parla sempre di danza. Ok, ma nel campo Blastoise. E noi abbiamo Heracross. Allora. Cambiamo Pokémon e mandiamo Subtile. Hidrocan ha provato a utilizzare, Energy Ball e addio Blastoise. Poi Politeode lasciamo in campo Septile e già che ci siamo l'Omega vogliamo. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto, poi ti manda Hitmon Top, lasciamo in campo Septile e ancora. Ah mi ha diminuito l'attacco infame Allora andiamo in Energy Ball Si protegge, va bene Poi Raichu Contro Raichu invece manderei volentieri un Donfan. Con un bel terremoto Poi Ludicolo, invece, si becca Ludicolo, ha un bel Pikachu in faccia, con un Tuono Pugno. Però, bel danno. Altro Tuono Pugno, paralizzato, e Ludicolo riesce comunque a portare a casa la vittoria su Pikachu. Va bene. Facciamo prendere il esperienza Septile allora. Eccoci qui, Excessor. Perfetto, livello 66 per Septile. E abbiamo battuto di nuovo Tierno. A questo punto, andiamo a trasferirci ad Alola per l'ultimo allenatore. Che dobbiamo sfidare. Allora, di qui andiamo ad Alola. E qui dentro possiamo, prima di tutto, darci una curata veloce, ecco fatto, e sfidare di nuovo Kukui. Bentornato a casa Glacial, immagino che tu stia cercando una battaglia, assolutamente. Insigne Roar contro Heracross. L'Omega Evolviamo e andiamo di cross Combat, cattivissimi proprio. Reckless. Poi Empoleon. Lasciamo il campo Heracross. E andiamo ancora di Close Combat. Cattivissimi, ho detto. Bisogna essere cattivi. Guarda qua. Poi Breviary. Qua tocca cambiare, effettivamente. Ma andiamo a Dolphan. Bella questa musica, comunque. Andiamo di Rock Slide. Molto animo. Molto... Fanfarosa alla The o Dragon Quest, molto, molto bellina. Allora, Earthquake su Venusaur, e Earthquake di nuovo. Bravo, Donfan, un carro armato. Chiunque li si mette davanti, lui lo tira giù. Poi, Breviary. Uh, ritorniamo con Greninja. E qui andiamo di Ice Beam. Ed infine Lucario. Con Lucario. Andiamo a vedere di nuova. Close combat. A couldn't, couldn't win even going all out. What a refreshing battle. Anche dando tutto per tutto non è riuscito a vincere. E a questo punto ragazzi ci curiamo. E io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Abbiamo concluso le battaglie opzionali. Tecnicamente ci sarebbero altri contenuti da fare che sono alla fine soltanto battaglie su battaglia, intendiamoci. E vedrò se farli effettivamente perché sono molto lunghi e serve tanto tempo. Nel caso, se non li vediate,